modo, con questo libro, eh, in questo progetto, quello che facciamo è... Mh, facciamo, direi, due, due obiettivi in uno corso. Tipo un corso di italiano, è, cioè mh, da un modo facile, ma eh, specificamente per la, per la patente. Perché è tutto collegato. Se io vado eh, fuori città magari in periferia, eh, non ci sono eh, i mezzi pubblici di trasporto per arrivare eh, al centro storico, per arrivare al centro commerciale. Ovviamente se ho la patente faccio prima. Quindi eh, il progetto Intarsi in quell'ambito lì eh, è già una risposta a questa, a questa difficoltà. Quindi eh, permette ai cittadini, comunque con questo, questo corso, permette ai cittadini stranieri di... Eh, di avere la possibilità di imparare, di capire il corso, di fare il corso sulla, eh, sulla patente perché, ehm, vabbè, non è un'autoscuola, però il fatto che eh, uno si ha la possibilità comunque di avere maggior supporto perché comunque anche lì quando si va in autoscuola a parità di, eh, a parità di, di, di conoscenze, e anche di, di opportunità spesso i cittadini stranieri sono marginalizzati su questo ambito lì. L'associazione di volontariato è costituita nel 2017, è un'associazione, diciamo, costituita prevalentemente da cittadini stranieri. Il primo ostacolo, il primo ostacolo per un cittadino straniero che giunge all'Italia, senza senz'altro è la burocrazia. Il progetto Famintarsi propone dei percorsi di alta autonomia per nuclei che sono transitati da percorsi di accoglienza. Questa necessità emerge in quanto il servizio pubblico non è sempre in grado di, in grado di offrire un servizio adeguato alle persone in uscita dai centri di accoglienza. Nel pratico Intarsi agisce in tanti ambiti, sia nell'ambito dell'abitare, quindi tramite un sostegno al, al, al rimborso del canone di affitto sia tramite la ricerca attiva della casa. Grazie yeah, to the mi they are really helping me with my baby to understand some kind of things, to do things on my own, you know? So maybe for instance I want to register out for school. I can do it myself many things I can do myself, so they put me through. The very first time I arrived in Ferrara, everything was so difficult for me. There were no documents. I don't have um, Kurdish fiscale. By then, I was pregnant. So, it, everything was so difficult for me. I could not go to the hospital. I could not do anything. So, from there, I... Other people, I started asking them for help.